Ciao, sono Marco, sto facendo due passi in questo posto così ricco di natura e voglio condividere con te durante questa passeggiata un concetto molto importante che è stato preso dalla lettura di un libro di Stephen Covey, un libro molto bello che consiglia a tutti quanti, I sette pilastri del successo. Mi voglio rivolgere con questo pensiero, con questo concetto, a quelle persone che non hanno mai tempo, che si sentono molto pressate perché hanno molti impegni e hanno poco tempo per sé. Il concetto di cui voglio parlarti è quello della distinzione più severa direi sulle cose urgenti e quelle importanti, cioè distinguere bene ciò che è urgente da quello che è importante. Perché ti dico questo? Perché c'è una grossa differenza fra urgente ed importante. Ti faccio un esempio pratico squilla il telefono. È urgente? Probabilmente sì. Importante? Magari no. E questo autore ci dice che le cose più importanti raramente fanno rumore, raramente, molto raramente. E quindi ti invito a distinguere meglio tutte quelle cose che nella tua vita sono più importanti piuttosto che quelle che sono urgenti, poi ci sono anche le cose che sono urgenti ed importanti, certo, ci sta, lo so, ma distinguerle bene ti aiuterà ad avere un grosso vantaggio nei confronti della tua stessa vita per essere più sereno o serena, per vivere con più equilibrio e con più misura il tuo tempo. Spero di esserti stato utile con questa condivisione di questo concetto. Io continuo questi due passi e ti lascio con un abbraccio. Ciao!